Salve a tutte e tutti amici miei. Come va? Ieri martedì 2 marzo 2021 è iniziato il festival di Sanremo, come preannunciato in un mio precedente video avrei voluto fare un video ieri ma dobbiamo accontentarci di farlo oggi che è il 3 marzo mercoledì 3 marzo il festival di sanremo si concluderà sabato 6 marzo 2021 durerà quindi sei giorni ci saranno 34 invitati di cui non mi ricordo il nome perché manco li seguo prova è dell'importanza che gli do e poi come dire una nota stonante che molti hanno sottolineato anche tra le persone che mi seguono è l'assenza di pubblico paradossalmente compensata dagli applausi e, e, dalle voci che non so se provengono da delle registrazioni nell'anfiteatro nell nella sala lì o è la gente da casa che può interagire con delle applicazioni e fare da pubblico virtuale come sempre naturalmente ci sarà il voto della giuria il televoto che oltretutto se lo fanno pagare e magari varie applicazioni e reti sociali dalle quali votare e come sempre ci saranno delle polemiche perché io ho seguito un programma nel quale renzo arbore parlava della storia di sanremo e come sempre ci siano state delle polemiche tra il voto della giuria e il voto popolare così in pratica anche se eh, vinceva un cantante per la giuria in pratica eh, c'erano come due vincitori perché poi alla fine il, la gente si teneva eh, il vincitore per il voto popolare e alla fine ognuno si teneva il vincitore che voleva quindi ci sono sempre state delle polemiche attorno a sanremo Ho camminato un po in questo giardinetto qua per casal palocco ecco a questo punto del video vi devo rivelare una cosa che ho sempre raccontato in ogni mio video di sanremo e vedrete tra i video consigliati e le cartelle a fine video insomma io sanremo non l'ho mai visto non mi è mai piaciuto e non lo guarderò mai Infatti mi hanno raccontato cose su Sanremo che voi umani non ne avete mai visto, ma non soltanto, che anche io non ho mai visto. E ogni tanto, vabbè, io da piccolo, da giovane, guardavo Sanremo, soprattutto le edizioni in bianco e nero, perché molte, molti di voi magari eh, siete molto giovani. Una volta c'erano dei bravi cantanti, ma ormai si è sempre di più dopo gli anni 70 si è sempre di più commercializzato sanremo già la gente diceva che sanremo negli anni 70 era un fenomeno commerciale ma lo credo partecipano le discografiche che, che deve essere se no è un fenomeno gratuito comunque a parte questo a me non mi è mai interessato sanremo anche perché ho ascoltato tutt'altro genere di musica comunque faccio delle obiettive analisi in ogni mio video che ho fatto su sanremo da quando ho aperto questo canale di youtube il 7 febbraio 2013 quindi già ho aperto il canale e ho fatto dei video su sanremo nel 13 o nel 14 non mi ricordo andateli a vedere perché ve li consiglierò ogni tanto salterà un titolo in alto e sarà il video che io vi suggerisco di guardare poi le cartelle a fine riproduzione video anche quelle cercherò di, di mettere su sanremo siccome ne ho fatti tanti di video su sanremo anche dei podcast di sprecher su sanremo troverete nel mio canale comunque cercate nel mio canale sanremo eh, pubblico avvisato mezzo salvato a me sanremo non, non mi sconfino era proprio credo che ci siano state troppe simulazioni in tutti questi anni già dall'epoca di pippo baudo i finti suicidi i disoccupati che vanno a protestare sul palco dell'Ariston che è l'hotel nel quale si celebra Sanremo eh, che c'è un teatro il teatro Ariston dell'hotel Ariston eh, a molti sembrava nuova questa cosa dei disoccupati che andavano a reclamare nel Sanremo di Fabrizio Fazio e Luciana Littizzetto erano degli operai che minacciavano di suicidarsi ebbene in uno o due festival condotti dal mitico pippo baudo prima eh, va una delegazione mi sembra sempre eh, dell'industria pesante e lui dice sì tutti noi dobbiamo eh, farvi eh, fare il vostro reclamo è un, è un dovere sociale e un servizio sociale come di pre per il sociale insomma e Poi c'era un operaio o un disoccupato che voleva suicidarsi sempre buttandosi più o meno eh, da, una, da una balaustrina come successe per il Sanremo della litizzetto e di Fazio, di cui io ne parlo anche. insomma gira e gira gira e gira, gira la frittata è sempre quella e anche la passeggiata ho passeggiato insieme a voi ho parlato di sanremo forse farò dei video in questi giorni perché sono sei giorni che dura io vorrei fare sei video su sanremo con questo purtroppo vengo meno compromesso che mi sono preso di fare solo un video a settimana perché eh, possa eh, realizzare il, il numero di visualizzazioni più elevato perché se pubblico più di un video a settimana interrompo le visualizzazioni dell'ultimo video con il nuovo però volevo fare un video su sanremo prima che finisca forse ne farò altri forse non farò altri video su sanremo ma mi raccomando se voi volete vedere tutti i video che io ho fatto su sanremo in questi otto anni poi sono video che a volte durano due o tre minuti non durano 8 20 minuti 30 minuti capito eh, andatevi a cercare nel mio canale sanremo mi raccomando fate i bravi eh, questo video uscirà uscirà tra poco eh, forse di notte D'altra parte, molti finiranno di guardare Sanremo e guarderanno il mio video. Non posso mica pubblicarlo di sera quando tutti stanno a guardare Sanremo e nessuno cerca i video del sottoscritto. Invece, appena finito Sanremo, tutti guarderanno il mio video e mi faranno uno youtuber importante come Piedia Pai, o come altro si pronunci. Allora, ringraziandovi di tutto, mi accomiato da voi. Mi metto la mascherina. Come ci tocca vivere? E ho interrotto l'ora d'aria, e adesso ritorno a casa. Mi raccomando, proteggetevi, statemi bene, indossate la mascherina e guardate Sandremo. Se volete, poi lasciate nei miei sotto nella scatola dei commentari cosa ne pensate di Sandremo. Lasciate fra i commentari le vostre opinioni su Sandremo come è andato ieri come è andato oggi 3 marzo e magari se vedete questo video dopo il 3 marzo continuate a lasciare nei commenti cosa ne pensate qual è il cantante migliore se vi piace sanremo eccetera eccetera fatemi sapere nei commenti se vi piace sanremo qual è il vostro cantante preferito chi pensate che vince queste cose qua molte grazie ciao